Ciao, allora oggi vi voglio parlare di questa palette della Sephora. Questa è l'Holographic Nude, eccola qui. E immagino che, visto che è completamente olografica tra luce, ring light, softbox e le luci un po' della casa, e farà un sacco di riflesso. Ma cerco di farvele vedere il meno possibile da chiusa. Comunque, sia, e vi ricordo subito di iscrivervi al canale e di lasciarmi un commento alla fine del video quali le vostre impressioni ma tanto vi chiederò sicuramente qualcosa se volete essere estratte per ricevere un premio da me se non sapete di cosa parlo aspettate alla fine del video e lo scoprirete allora questa palettina della Sephora intanto è piccolina davvero piccolina e perfetta anche da tenere in borsa dunque comprende sei ombretti da 1,2 grammi l'uno e il prezzo l'ho guardato è di 10,90 euro cosa queste palette e come tutta la linea della sephora classic non sono mai comprese nelle nelle promozioni almeno che una volta all'anno almeno o due volte all'anno non mi ricordo c'è lo sconto su tutta la linea della sephora classic e in questo caso sono scontate oppure con i saldi allora la palette che è magnetica aspettate che la faccio vedere chiusa prima che è questa ok è magnetica e anche dei bei magneti e poi dopo si presenta così con gli ombretti poi dopo qui con delle piccole istruzioni con consigli per usare il trucco dunque devo vedere come farvela vedere senza fare troppo riflesso ma sarà davvero impossibile per fortuna che per farvi vedere bene gli ombretti ho fatto gli swatch dettagliati che e adesso vi mostro un attimo queste e poi vi faccio vedere lo swatch. Allora, palette con sei ombretti, di cui abbiamo eh, uno, due, tre, quattro opachi e due olografici, olo fantastici. Allora, bellissima per prima cosa il nome, perché abbiamo Lunar, Aura, Nova, Meteor, Asteroid, Stellar, quindi tutto sul tema stellare degli asteroidi, proprio ehm, olografica stellare. Bello bello il nome, bella e carina. E allora ve li mostro prima di tutto, e... swatch adesso, e poi ve ne parlo. Swatch. Allora come avete visto è una palette davvero versatile. Per prima cosa cosa devo dire? Che eh, non sembra ma con questa palette da cui secondo me manca solamente lo specchio piccolina così. Voi la mettete in borsa o in valigia o dove volete e avete un trucco completo. Perché davvero ci sono dei prodotti per illuminare, ci sono dei prodotti base ci sono prodotti per fare un trucco completo e eh, Nova Meteor mischiati sono perfetti anche come polvere per le sopracciglia. Quindi davvero con questa voi potete tranquillamente andare in viaggio e avete un trucco completo da giorno e da sera. Vediamo di parlare nel più del dettaglio. Allora durano tutto il giorno con e senza primer. Con il primer occhi io li metto alla mattina e vado a struccare alla sera quindi fantastici per essere una palette della Sephora davvero non è, non è polverosa per niente l'avete visto anche dallo swatch ma assolutamente non è polverosa solo Meteor il marroncino questo è quello un pochino più polveroso ma davvero pochissimo fallout tutte le altre non sono polverose incredibile oltretutto sono belle morbide belle pigmentate si sfumano molto bene, si applicano facilmente e si sfumano bene senza però perdere intensità. Fantastiche. Allora, vedendo un po' più nel dettaglio, abbiamo eh, Aura che è un colore... Aspettate, vabbè che l'avete già visto nel swatch, che è base, base, proprio base base ed è perfetto come colore che io applico sulla, su tutto l'occhio prima del trucco. Poi Nova e Meteor sono due marroncini. Questo è Nova e questo è Meteor. Sono due marroncini, uno un po' più chiaro e uno più scuro, tutti e due opachi, che sono perfetti in tutta la palpebra ed è per, per dare colore. L'avete già visto, ma finché sono qui. Poi, Asteroid, o Asteroid è un marrone opaco più scuro, non è nero, è un marrone opaco, che io trovo perfetto per dare intensità. Si sfumano bellissimo, sembrano quasi burrosi, cioè guardate, ecco. E poi veniamo alle chicche perché ci sono i due illuminanti che sono Lunar e Stellar, uno più sul tono del rosa e uno con un sottotono blu, bellissimi, molto belli, uno più discreto, quindi luna è un po Lunar è un pochino più discreto, mentre Stellar è stellare, quindi potete decidere da giorno o da sera. Perfetti, aspettate, questo è Lunar. che bello, è perfetto eh, come punto lucentano dell'occhio l'arco sopraccigliare o come illuminante proprio perfetto mentre poi, aspetta che pulisco, abbiamo Stellar che è un pochino meno discreto eh, aspettate perché se qui ho messo Lunar voglio mettere Stellar Lunar ha un sottotono con dei riflessi blu Stellar con dei riflessi rosa si vede di un po' di più, si nota di più, però anche questo per un trucco un pochino più pariscente, e poi potete sfumarlo, eh, perché io non l'ho sfumato, ma se lo sfumate è un pochino meno acceso, punto luce, illuminante, perfetto. Io di questa palette, sinceramente, mi sono innamorata. Avete visto anche voi che sono burrosi, non fanno fallout, perché guardate, prendendoli con le dita, non si è sporcata più di tanto cioè. la pigmentazione direi che è, è da paura ed è, è proprio da paura credo che per adesso sia la palette di Sephora che più mi ha colpito e soprattutto che è, è la più riuscita ne ho provate tante mi piacciono tantissimo perché per questo prezzo ci sono degli ombretti molto validi, molto grandi e poi la palette è davvero compatta, quindi la potete portare anche in giro o nella borsa per i ritocchi durante la giornata. Ecco, l'unica cosa che davvero manca è uno specchio. Ci mancherebbe uno specchietto, però capisco che è davvero piccina. E poi anche solo truccarsi in treno, non usiamo la palette, useremo uno specchio treno, in macchina, in viaggio come ho già detto questa palette secondo me è adatta davvero ad portarsi in viaggio perché c'è tutto c'è l'ombretto c'è l'illuminante ci sono vari toni per fare un trucco ed è più nude oppure più vistoso ci sono le polveri per fare le sopracciglia c'è tutto e avete questo spazio c è anche leggera oltretutto la confezione con questo cartone fa in modo che sia bella e ehm, riparata dagli urti anche che dire è la palette la sefora più riuscita che io assolutamente vi straconsiglio io non sono una grandissima amante degli illuminanti infatti si vede che anche adesso non ho più di tanto illuminante ma questi io li ho amati Beh, bellissima bellissima e ve la stra straconsiglio perché è davvero da provare e da avere